Benissimo, perché c'è un italiano che ha provato a assaggiato la mia ricetta ciao ragazzi ciao ci bichumi benvenuti al mio canale Termo di due che significa? Significa termo e termo. Sono indonesiana e questa è la prima volta che faccio la ricetta in italiano. Speriamo bene. Allora, oggi voglio farti vedere come fare pollo con salsa di soia dolce. Questa ricetta ho trovato su Instagram di Giulia e Casari. Ho provato ho assaggiato è davvero buonissima quindi perché così buonissima io ho messo anche sul sito cuppa italia che è un italiano che piace tanto questa ricetta non solo a cuppa anche nel mio instagram ho messo anche la ricetta una cosa importante è devi usare salsa di soia dolce e denso non è quello che um, un po' liquosa che secondo me quello che hai trovato su, per, al supermercato normale secondo me non è buona <ride> devi andare a negozio cinese oppure negozio asiatica allora siete pronti? andiamo si guarda come faccio pollo con salsa di soia dolce allora ingredienti sono 250 g di pollo però in questo caso io uso 800 g di pollo questo qui 800 g. con 3 cucchiai, cucchiaini di coriandolo in polvere io uso di polvere un po' di sale un po' di curcuma zenzero un pezzettino di zenzero un centimetro o due centimetri e sei spicchi d'aglio allora per gli altri ingredienti sono 3 cucchiai di zucchero di cocco, questo, e poi un po' di pezzettino di tamarindo, io uso questa marca, tamarindo, un pomodoro, poi tagli in 6 pezzi, un po' di cipollotto una cipolla dorata acqua già pulita poi io metto questo qui dentro e per 800 grammi io uso sei spicchi d'aglio poi dovrei tagliare fini fini Levare prima i germogli, il germoglio qui dentro. finché non diventa come una crema di coriandolo, aglio, sale, curcuma e diventano così. Ora devo mettere su sul pollo e dobbiamo marinare almeno 15 minuti. Possiamo anche marinare dopo pranzo, per esempio, quindi per la cena è già pronto. Oppure 24 ore, il sapore diventa anche meglio. Puoi anche tagliare pezzettini, dopo lo taglio in pezzettini. 20 per hour later. importante è salsa di soia dolce sweet soy sauce io ho comprato a negozio cinese e diventa così denso denso si vede da qui se ce l'hai salsa di soia dolce indonesiana è anche meglio dolora a mangiare <ride> buonissimo buonissimo perché c'è un italiano che ha provato ha assaggiato la mia ricetta e lui ha detto la ricetta è buonissima e già due o tre volte ci ha fatto questa ricetta e poi una cosa dovete mangiare con riso riso basmati o riso normale, riso bianco mm, però non vedo l'ora mai, assaggiare mm. Mm, yum, yum, yum, yum, yum. buono buono allora ci vediamo alla prossima e non dimenticare iscriviti lascia un like e dimmi se ti piace la ciao ciao Thank you.